portare avanti anche di un'altra puntata, la chiusura del capitolo 25, oggi dobbiamo iniziare dal capitolo 25, dal versetto 20 in avanti. Prima di iniziare eh, la lettura e la contestualizzazione del, eh, di questo nuovo argomento, infatti il nuovo argomento inizia proprio così, El Toledot, Isaac, Ben Avram. Tutte le volte che in Genesi, l'abbiamo già visto nelle in tante puntate precedenti, si inizia con El Toledot, queste sono le genealogie, come nel capitolo 5 di Genesi, no? El Toledot di Adam, eccetera, vuol dire che c'è una sezione di una, di una parte del Sefer Bereshit eh, che è stata redazionalmente collegata con le precedenti e si è venuta a compasinare l'ordine che abbiamo oggi di, del libro di Genesi, quindi siamo veramente in un argomento, in un argomento nuovo. Eh, Diciamo che dobbiamo affrontare quell'aspetto della saga familiare che eh, abbiamo già visto iniziare con, con Abramo, adesso con, con, con, con Isacco e vedremo la genealogia di Isacco, quindi Giacobbe ed Esav, Giacobbe e ed Esau. E quindi entriamo in un argomento molto spinoso. Io per non essere frainteso voglio dirvi questo. Punto numero uno, se andate a vedere nella tradizione, nei Midrashim, nella tradizione giudaica eh, inerente e afferente alla figura di Esav, troverete che questa figura è stata assolutamente dissacrata, è stata censurata pesantemente, di, eh, di Esav, di Esau è stato detto di tutto e di più è tutto il negativo, è stato eh, considerato un, um, un uomo materialone noi potremmo dire, una persona grezza, una persona lontana da Dio, una persona dedita alle passioni più sfrenate della vita, completamente alieno a suo fratello Giacobbe, addirittura da lui, e capite l'influenza storica dei fatti del, del, del, che hanno in, si, si, Diciamo dei fatti che sono sopravvenuti nella storia tra Roma, le grandi persecuzioni che Roma ha fatto a Israele, la distruzione del Tempio, la distruzione della città, la distruzione della rivolta di Bar Kochba, eh, il periodo terribile dell'imperatore Adriano che per noi è considerato un grande imperatore, per gli ebrei è considerato eh, l'imperatore peggiore che gli ebrei abbiano dovuto contrastare ebbene secondo questi, questi, queste tradizioni orali da Esav discende Edom ovviamente da Edom discendono i Kitim cioè i Romani biblicamente questo non è assolutamente accertato il testo invece che noi cominceremo a leggere, il capitolo 25, anche nel discorso della, della vendita della primogenitura, dovrebbe, secondo me, essere invece collegato, se vogliamo rimanere proprio a ciò che è scritto, non a ciò che è stato tramandato, no? i nemici di Israele che vengono sempre fatti così, eh, risalire a Esav, a Isau dovrebbe essere letto invece, con il capitolo 33. Ci arriveremo, a Dio piacendo, il capitolo 33. Questo discorso non lo ripeteremo più. Però, se vogliamo vedere come funziona, come è andata a finire questa situazione, questo dramma, questo combattimento, questa lotta, questa discrasia, questo iato terribile tra Jacob e Esav, dobbiamo vedere il capitolo 33. E va a finire bene. Giacobbe... È... Ha un atteggiamento di rispetto, di venerazione, si prostra davanti al fratello, gli presenta i familiari. Esav accoglie questo, questi doni del fratello, e freme di gioia nel vedere il sangue della sua sangue, il carne della sua carne, i suoi nipoti, le sue, le sue cognate. Quindi. Questa figura orribile, francamente, Genesi non la, non la manifesta. A me dispiace, veramente sono addolorato addolorato di dover dire questo perché voi sapete quanto noi amiamo profondamente, rispettiamo eh, ogni tipo di, di, di tradizione che viene dal mondo giudaico e eh, è, è come la consideriamo magister vite, no? E però eh, sulla figura di Esav... Mi sembra che, se stiamo a quello che è nel testo, si sia andati un, un po' oltre, ecco. Ve lo voglio dire perché così capite un po' la nostra linea, che non è una linea editoriale sincretista, c'è cioè lo scampi liberi, o irenista, o irenica che dir si voglia, no, però ehm, se biblicamente una cosa è certa, la si dice, eh, si accetta, ma se una cosa biblicamente non, non sembra essere certa, anzi, tutt'altro, perché se leggete dopo il capitolo 25, andate di, di immediatamente al capitolo 33, vedete che tra i due fratelli, ognuno per la sua strada, ma c'è un grande rispetto di Giacobbe verso Esaù. E quando andremo a esaminare più avanti, vedremo che sono addirittura tematiche quasi messianiche, quasi messianiche, quasi che Esau con la sua discendenza abbia invece eh, aiutato la venuta del Messia, eh, figlio di Giacobbe certamente, ma comunque parente, parente stretto, figlio di fratelli insomma. E quindi vi propongo di vederli in maniera non conflittuale, però onestamente ve l'ho dovuto dire, perché tanti di voi che studiano, e certamente non solo in questo canale, e siete abituati ad andare in siti altamente performanti, specialmente all'estero, Troverete di, di, di Esav cose inenarabili. Questo non perché noi non le conosciamo, le, i Midrashim su Esav, però eh, perché se noi stiamo alla lettura del testo, il testo va da un'altra parte. Scusate questa lunghissima introduzione, però credo che sia propedeutica alla lettura e al commento, versetto 19: le Toledo ben Avram, Avram Abramo generò Isacco fu Isacco. Eh, c'è la solita costruzione, Verbaim e Ashana, cioè figlio di 40 anni, cioè, che vuol dire poi aveva 40 anni quando prese Rifka, la figlia di Betuel l'Aramit, da Padamaran, sorella di Lavan l'Arameo, e la prese per Isha, per donna, che noi traduciamo moglie. Versetto 21. Vayater, Vayater, Isaac, la Hashem, eh, supplicò Isacco il tetagramma a favore di sua, di, della sua donna. Che ha carai, perché lei era sterile? E il tetagramma lui esaudì e concepì Rifka la sua donna. Abbiamo ancora una volta, così come fu per Sara, una genealogia che nasce, che nasce da, da una preghiera di intercessione per fare guarire la sterilità. Sembra quasi che Dio voglia veramente spianare la strada da ciò che c'è stato prima, all'interno di queste toledote, di queste genealogie, per creare una semenza Nuova, una senovenza basata su un atto di fede, basato su una preghiera, basato su una intercessione. Il verbo ebraico usato qui, eh, nel versetto 21, non è solo un pregare, è proprio un supplicare in maniera forte, in maniera, in maniera assolutamente... un'impetrazione assolutamente, eh, un assolutamente eh, dinamica e, di chazà Dolah, cioè di grande forza e di grande cavanà e di grande volontà. Frutto di questa preghiera è la nascita, il concepimento di, di, di questa progenie che in effetti dopo lei rimane incinta e qui comincerà la saga dei due fratelli. Comunque per non appesantire di più il video, vi saluto vi ringrazio, ci vedremo alla seconda parte e cominceremo a vedere dal versetto 22 da quando cominciano a urtarsi i due gemelli nel seno della madre, come inizia questa saga, ma vi abbiamo già detto nell'introduzione che andrà a finire piuttosto bene. Vi saluto e vi ringrazio e la prossima volta avremo anche l'ausilio del commento del Rashi. Ciao, grazie.